Buongiorno a tutti, quest'oggi affronteremo il combattimento all'interno di in cacciatori di tesori. Gli eroi che abbiamo messo in campo, ma più che eroi definirei Scherziager, quindi cacciatori di tesori appunto, sono nell'ordine Hans, Maximilian, Brunhild, Victor e Astrid. Ognuno di loro ha talenti particolari, ha determinate armi e si comporterà in maniera diversa in combattimento. Ma cominciamo ad analizzare la loro strategia. Immediatamente dopo aver aperto la porta si troveranno di fronte a una serie di scheletri, ben quattro. Quindi la prima cosa che faranno sarà intirare l'iniziativa. Errore! In realtà dal momento che gli scheletri sono non morti, cioè un rue, come sono anche gli zombie, gli Spectrum e tanti altri, hanno alcune caratteristiche particolari, la prima della quale è il fatto che incutono paura. Che significa? Significa che prima di lanciare l'iniziativa i personaggi dovranno fare una prova di volontà, ognuno singolarmente, per vedere se riescono a resistere a questa paura. Se falliscono, da quel momento in poi e fino alla fine del combattimento avranno meno 1 in tutte le prove. Ora, facciamo caso che in questo tipo di combattimento, in questa prova, riescono tutti, ma vi faccio vedere un esempio. Come potete notare Brunhild ha volontà 3, quindi fa una prova di volontà prima di tirare l'iniziativa e ottiene un 2 avendo 3, la prova riesce quindi non è spaventata per il resto del combattimento altrettanto appunto immaginiamo che faranno anche gli altri e torniamo ora al discorso dell'iniziativa il risultato del tiro di iniziativa per i personaggi è di 4 e si somma al punteggio più alto di anima del migliore di loro in questo caso maximilian che ha anima 5 4 più 5 da 9 mentre gli scheletri che hanno anima 3 ottengono un 3 quindi il risultato è 6 i personaggi agiscono per primi l'ordine quindi è il seguente il primo a muoversi sarà se sempre Maximilian perché è davanti e la prima cosa che fa è controllare se ci sono delle trappole all'interno della stanza perché la presenza di mostri non esclude anche la presenza di trappole riesce nella sua prova di anima, necessaria per trovare le trappole, e ne trova una, esattamente davanti all'ingresso. A quel punto, Maximilian sa di dover far sì che ehm, quella trappola venga rimossa da qualcuno e sa che c'è qualcuno migliore di lui a tal fine. Quindi, prima di andarsene, cosa che comunque non riuscirebbe a fare in questo round, decide di lanciare uno dei suoi dardi all'insegna eh, al di uno degli iscritti presenti nella stanza. Maximilian possiede l'incantesimo dardo, è una magia istintiva che fa 4 danni e nega l'armatura del soggetto colpito. La prova riesce e lo scheletro va a subire 4 danni. Lo scheletro riduce i danni non magici, quindi tutte le altre armi gli fanno meno danno rispetto a quello che gli sta facendo adesso la magia di Maximilian. Che però appunto, essendo magia, fa danno magico e il danno entra pieno. Su 6 punti ferite che aveva il, lo scheletro, ora si ritrova con due punti ferita immediatamente dopo è il turno di Hans Hans può essere considerato l'avventuriero del gruppo e di conseguenza si muove in avanti fa quel tanto di passi che gli servono per spostare indietro Maximilian perché che succede? se un personaggio termina il suo movimento sulla casella occupata già da un altro personaggio alleato il personaggio alleato viene spostato senza per questo dover aggiungere un'azione in più al suo movimento. Quindi viene semplicemente messo davanti, dietro, a destra o a sinistra, a seconda della preferenza. Quindi immediatamente Maximilian viene portato dietro, il che gli permette anche di essere protetto. Hans è davanti e dopo essersi spostato prova a disinnescare. Ci riesce! Quindi ora il terreno è libero, però. Con tutte queste prove hanno portato sia Maximilian che Hans a consumare le loro azioni per il primo round. Ora è il momento degli altri e ad avanzare sarà Brunild. Brunild è una combattente principalmente da corpo a corpo, quindi si muove, dopodiché attacca. Ottiene un 4 e considerato che la sua scheda ci dice che in forza ha 4 e quindi in corpo a corpo riesce a colpire, il colpo va a segno ma ora sta allo scheletro difendersi il quale parerà con un punteggio di resistenza di 3 il colpo viene parato quindi anche le azioni di Brunild che come per tutti gli altri sono sempre due e lei ha consumato il movimento e attacco non è andato a buon fine è ora il turno di Victor il quale non riesce con il suo movimento ad arrivare in corpo a corpo contro uno scheletro quindi si muove solo una volta e poi utilizza la barestra. purtroppo non colpisce Rimane soltanto il turno di Astrid, la quale è una maga ritualista, ma dal momento che i rituali non possono essere compiuti mentre ci sono mostri nella stanza o adiacenti, allora utilizzerà un'arma a distanza. Il problema dell'arma a distanza in questione, la balestra, quella in suo possesso, è che contro gli scheletri dimezza il suo danno, inoltre nega un ulteriore danno perché non è magica. Quindi i due danni diventano uno. Quella danno si annulla completamente. Se anche riuscisse, non farebbe nulla. È arrivato il turno degli scheletri, quindi sta a loro attaccare. Non c'è una necessità di mantenere sempre lo stesso ordine quando abbiamo dei nemici comuni, anche perché bene o male quello devono fare. Ora gli scheletri possono attaccare a distanza, con un'arma a distanza che hanno, ovvero l'arco lungo, oppure in corpo a corpo. In questo caso, siccome simuliamo che si sta giocando con un master, gli Skeletri decidono tutti di attaccare in corpo a corpo e per massimizzare l'effetto del loro danno attaccano tutti Brunild. Se si giocasse senza Master invece punterebbero prima ad attaccare a distanza e poi nel momento in cui si trovano in corpo a corpo continuano con il corpo a corpo. Appunto. Vediamo come si comportano. Brunild subisce 5 attacchi di cui 4 entrano, prova a pararsi ma non riesce e di conseguenza i danni che becca sono 4, 4, 4 e 4. Da ognuno assorbe 2 punti di resistenza per l'armatura ma in totale subisce 8 danni quindi va giù. A questo punto sarebbe morta se non fosse che utilizza uno dei suoi punti recupero per stabilizzarsi e andare a 0 punti ferita fino alla fine del combattimento. Lei ora è fuori gioco ma i suoi compagni possono agire. È bene precisare che alcune armi hanno una riduzione al danno come caratteristica speciale. Cosa significa? Significa che il personaggio o anche il mostro che attaccano con quel tipo di arma se colpiscono e l'avversario non riesce a difendersi, quindi non riesce né a parare né a schivare, allora, dal suo punteggio totale armatura viene sottratto un punto, o due punti, o quello che dice l'arma specifica o l'abilità legata a quell'arma specifica. Adesso potrei farvi vedere tutti gli scambi, uno da una parte, uno dall'altra, prima PG, poi gli scheletri e come va avanti. Diciamo semplicemente che acceleriamo, anche perché dovreste aver capito a questo punto come avviene un combattimento, e ehm, tutto quello che avviene, quindi ricordiamoci, due azioni per round movimento, attacco o attacco a distanza o magia, le azioni bene o male sono quelle circoscritte, quindi, e ehm, c'è una reazione da parte del bersaglio, e una reazione può essere con una schivata o con una parata, non ce n'è mai più di una, quindi il personaggio che viene colpito più volte può difendersi solo una volta. Quindi, giunti a questo punto, ci ritroviamo con Brunild che è a terra. Gli altri personaggi che sono sopravvissuti, Brunild ha utilizzato il suo punto recupero per stabilizzarsi e quindi per non morire durante il round in cui è finita sotto gli 0 punti ferita, a fine scontro è il momento in cui si tira per controllare i tesori dei mostri. Tesoro dei mostri che avrà delle tabelle apposite e in base alla tipologia di mostro si può scoprire se possiede una pozione, del denaro o entrambe le cose. Nel caso degli scheletri però, trattandosi di un rue, non hanno tesori, quindi sono due volte infami. Anche per quest'oggi è tutto, ci vediamo più avanti per altri video tutorial di Stray Ban Cacciatori di Tesori.